I lavoratori del terzo settore questa mattina stanno qui manifestando davanti al Palazzo San Giacomo, sono gli educatori, eh, causa coronavirus, gli è stato sospeso eh, lo stipendio, quindi su cifre tra l'altro già destinate, per cui non è una questione di mancanza di fondi, ma è un blocco diciamo, tecnico che non solo toglie lavoro a queste persone, ma soprattutto gli toglie la possibilità di vivere. Allora, in seguito al decreto del 4 marzo che ha sospeso le attività scolastiche sono stati sospesi anche i servizi educativi che prevedono attività aggregative e quindi in particolare i laboratori di educativa territoriale. Ora diciamo, I nostri sono progetti, eh, servizi, progetti servizi perché sono finanziati, non stanno sul bilancio comunale, non stanno, quindi praticamente ehm, vengono erogati attraverso dei finanziamenti. Nel momento in cui il servizio è sospeso, cioè le attività sono ferme, eh, non è possibile fatturare, non potendo fatturare eh, non possono essere corrisposti per il periodo di interruzione gli stipendi eh, agli educatori. Ora in uh, base a quello che diciamo, si sta anche muovendo nel resto d'Italia, per esempio in città come Bologna, Imola, Monza, Milano eccetera, gli educatori chiedono anche qui a Napoli che venga corrisposto il 100% dello stipendio. Questa cosa è semplice perché essendo i nostri progetti già finanziati i soldi da corrispondere agli educatori Già ci sono, cioè non bisogna reperirli, non c'è bisogno, bisogno di fare ricorso a fondi aggiuntivi o a fondi integrativi, i soldi già ci sono, basta dare la possibilità agli enti locali di eh, pagare diciamo, tutta la prestazione per intero agli enti, compreso il periodo di inattività che è una inattività forzata chiaramente per le esigenze eh, che di profilassi che tutti conosciamo, basta dare la possibilità agli enti di fatturare integralmente e quindi di corrispondere integralmente allo stipendio agli eh, educatori. Eh, devo dire che noi abbiamo fatto un comunicato giovedì sera eh, nel quale chiedevamo un'interlocuzione con l'assessorato e devo dire che l'assessorato è stato molto disponibile, tanto è vero che ci ha dato eh, appuntamento per oggi alle 2. Quindi alle 2 saliremo in delegazione per motivi di sicurezza sempre eh, e incontreremo l'assessore Buonanno al quale porteremo diciamo, questa richiesta eh, della corrispondenza del 100% dello stipendio.